Allora, la mia prima domanda è fondamentalmente che cos'è Elastic, come è nata e a che punto è adesso per quanto riguarda le vostre attività interne. diciamo. Eh, Elastic è una società di consulenza, eh, si occupa di progetti che hanno a che fare con il digitale, diciamo che progetti di comunicazione che usano le tecnologie digitali come strumento fondamentale per essere realizzati. Eh, poi in particolar modo ci siamo occupati in questi ultimi anni eh, eh, molto di eh, innovazione e sostegno all'innovazione grazie alla partecipazione e ehm, al fatto di gestire il programma di telecom diciamo, per, sostanzialmente per quanto riguarda tutti gli aspetti di comunicazione del, del progetto noi siamo un team piccolo <coughs> cerchiamo generalmente di fare progetti in cui eh, non ripetiamo, ma facciamo sempre cose nuove. Eh, questo è un vantaggio, o uno svantaggio, è un vantaggio perché è molto più divertente, eh, è uno svantaggio perché non puoi diciamo, industrializzare i servizi e quindi poi non puoi fare, che non so, eh, invitami 5 kg di blogger per l'evento piuttosto che... Eh, ho bisogno di mandare questo comunicato stampa e farlo uscire su XBlog eh, nel giro di due giorni. Quest queste robe qui abbiamo sinceramente più difficoltà a farle, siamo molto più diciamo, portati a fare delle cose un po' più complicate eh, che però sono, danno maggiore soddisfazione. Sapresti darmi qualche esempio di questo tipo di progetto? Ma guarda, noi abbiamo spaziato molto nel corso degli anni perché noi siamo, <coughs> abbiamo fatto, eh, appunto, oltre a Working Capital, gestiamo per esempio tutta la comunicazione di un ente che si chiama Evidemp, che è l'ente bilaterale per il lavoro temporaneo, eh, su cui noi curiamo la parte di comunicazione online ma anche offline. Poi abbiamo per esempio fatto con Alenia Ermacchi, che è un'azienda meccanica che produce addestratori militari, eh, gli abbiamo fatto un progetto di comunicazione interna che era tutto basato su bacheche elettroniche, quindi gli abbiamo progettato la, la, la, la, la comunicazione, ma gli abbiamo poi anche realizzato gli strumenti con cui loro all'interno dell'azienda, dello stabilimento eh, distribuivano queste informazioni su dei monitor di grandi dimensioni. Quindi eh, come dire l'oggetto di fondo è la comunicazione. L'importante è che ci sia qualcosa di digitale in mezzo, altrimenti mh, diventano comunicazione tradizionale che possono oggettivamente ci sono tantissime altre agenzie. Sono in... E noi eh, e eh, che siano appunto in alcuni casi progetti che all'interno dell'azienda spesso vengono visti come progetti. Ehm, particolari, di punta, innovativi, insomma, diciamo che, che non rientrano nelle cose che normalmente si fanno. Anche il fatto di mettere delle, dei monitor, 40 monitor di grandi dimensioni, costruire un piano editoriale che consenta di ehm, pubblicare ogni giorno tra le 10 e le 15 notizie, eh, formare i redattori, eh, anzi il redattore in questo caso, eh, fare un monitoraggio della percezione di questo strumento in un'azienda che di fatto non ha mai fatto interna, eh, eh, è, un, è stato un progetto estremamente divertente che ci ha dato tante soddisfazioni, oltre al fatto che ci ha per esempio anche permesso di eh, vedere una cosa che generalmente chi sta a Roma e lavora con le utility della pubblica amministrazione, cioè i consulenti che stanno a Roma generalmente lavorano con le, o con la pubblica amministrazione o con grandi aziende di servizio, quindi anche entrare dentro uno stabilimento dove ci sono gli operai eh, e quindi fare un progetto di comunicazione mentre tutti parlano di Enterprise 2.0 in un posto dove la gente non sta davanti a un computer e eh, eh, Oggettivamente è una, una, cosa, una cosa interessante. Ecco, invece di farlo co con la rivestina, con la newsletter, con il manifesto, che, che, diciamo, con il pezzo di carta come normalmente avviene negli stabilimenti, abbiamo trovato questa strada. Ovviamente l'innovazione dipende anche da chi hai di fronte, no? cioè, quindi una cosa può essere considerata vecchia e non innovativa se sei con un ventenne stra geek che c'ha tutto su facebook eccetera come te per esempio <ride> oppure può essere cioè, dipende molto dal, dal contesto e dall'interlocutore che tu ti trovi, ti trovi di fronte qual è la tua definizione di enterprise 2.0 quindi oh mamma mia Beh, il la, la portare all'interno dell'azienda oggi sai si parla di eh, la chiamano consumerization dell'IT, no? cioè la chiamano il, la consumerizzazione, non so se esiste questo termine italiano, del, del, eh, dell'information technology. Fondamentalmente è, è, è questo, nel senso di portare le tecnologie, e, ma soprattutto le prassi che nascono attorno a queste tecnologie, i modi di fare, che tutti quanti sperimentano su internet perché poi tutti noi utilizziamo Facebook, Twitter, bla bla bla no? cioè utilizziamo queste i social media, portarle all'interno dell'organizzazione. Perché alla fine ehm, fare questo eh, ha degli oggettivi benefici all'interno dell'organizzazione de, de, dell delle aziende ce le ha soprattutto per quelle aziende che vivono e che hanno un vantaggio competitivo legato alla eh, condivisione di informazioni, quindi più è veloce questa condivisione di informazioni e più il know-how circola e più queste aziende diventano resistenti, eh, resilienti anzi più che resistenti e quindi sono in grado di competere in modo accettabile eh, sul mercato. Questo è un processo non facile da fare perché le aziende eh, tendono ad avere delle strutture organizzative rigide, rigide piuttosto rigide, gerarchiche, dove eh, c'è un vertice che dovrebbe essere... Sono delle monarchie fondamentalmente, cioè c'è un signore illuminato che è l'amministratore, insomma è la più una serie di dirigenti che loro sanno e poi mano a mano che scendi giù... Sanno sempre di meno diciamo, ed eseguono sempre di più. Ora, questo potrebbe, poteva essere vero nella fabbrica di Ford. Forse era ancora vero negli anni 60, negli anni 70. Eh, sicuramente non è più vero nel 2000, perché anche nel, in contesti di produzione, quindi poi dove materialmente si fanno degli oggetti, si producono delle cose, eh, sono, sono stati negli ultimi 20-30 anni, anni introdotti tecniche di in cui le persone che fanno possono apportare il proprio no, la propria conoscenza e cambiare i processi grazie all'esperienza che hanno maturato. Questa cosa è ancora più vera nel momento in cui l'azienda si occupa di servizi, quindi di corali, in cui il cambiamento è molto, è molto più veloce, perché finché sono in alcuni contesti industriali, tipo appunto la produzione di aerei, diciamo, o piuttosto posso ancora fare affidamento diciamo, su una certa inerzia e su una certa lentezza, quando sono nella produzione di cellulari, eh, basta che guardi nel, negli ultimi dieci anni come, è andato, come si è evoluto il mercato, per cui un signore che prima faceva computer diventa il principale produttore di cellulari e quelli che erano considerati i, diciamo il, il gota della produzione dei cellulari nel mondo, i vari Motorola, Nokia e compagno, si trovano in una situazione di essere comprati da altri, che è Questo nel giro di due o tre anni quindi, secondo te ehm, il discorso che si fa sulla degerarchizzazione delle aziende è di fatto già in atto? lo è, allora, ehm, lo è ehm, soprattutto nelle aziende che si confrontano in modo molto ehm, eh, forte con il mercato. Perché è assolutamente vero che un'azienda deve comunque mantenere come dire, poi una unità di comando nei momenti in cui. Perché un'azienda ovviamente poi fa un servizio e lo produce in modo ripetitivo. no? Questa cosa è da esercito, no? Quindi, eh, quindi bisogna farla. Però, contemporaneamente, diciamo, a questa struttura da esercito eh, ci deve essere poi, come dire il settore ricerca in qualche modo non può più essere considerato come una cosa esterna, come una cosa, come dire, in cui c'è cioè, uno cioè, scienziato da una parte che produrrà qualcosa e industrializzarla, ma deve essere sempre di più embedded all'interno dell'organizzazione. Ora, questo tipo di attività non è un'attività gerarchizzabile, non, non può e non deve essere gerarchizzata gerarchizzabile, il valore di questa attività l'innovazione si fa solamente nel momento in cui io riesco a condividere informazioni, a, a, a condividere conoscenze e esperienze e a costruire stratificando, e si fa dal basso, in un rapporto da pari, nel senso che io devo anche avere una situazione di, che mi aiuti a condividere e che mi renda tranquilla la condivisione, cioè io devo avere fiducia di poter condividere le informazioni che io ho e il know-how che io ho con qualcun altro in un contesto positivo. In questo senso la gerarchizzazione non ha alcun, non ha alcun senso, nel senso che eh, no, non posso inserire diciamo, un elemento che mi produce novità all'interno dell'azienda in un contesto in cui c'è un generale, i tenenti, e poi scendere e scendere fino a che c'è il soldato semplice. Insomma. Quindi, ehm, secondo te, quali sono gli strumenti che possono aiutare questo tipo di condivisione? Si parla di intranet 2.0 o qualcosa di diverso? Tutti quelli, allora è, è innanzitutto un problema culturale per che di strumenti, perché io um, voglio dire, ci sono tante aziende in cui in qualche modo passare o comunque di guardare quello che fanno all'interno eccetera che dicono, ma noi poi abbiamo i forum, noi poi abbiamo i blog interni, wiki e compagnia bella dove però di fatto non esiste una... Eh, cioè, a me è capitato anche di, di, di, di, di vedere un'azienda cliente dove sì, c'hanno i forum, hanno tutte queste bellissime cose perché è un fornitore poi alla fine... Ha messo, insomma non, ormai tu te ne parla, poi sai, nelle aziende le mode, no? cioè, quindi non è che eh, c'è stato il momento in cui tutti parlavano di qualità, poi c'è il momento in cui non so, adesso tutti parlano di, eh, di Enterprise 2.0, e quindi in qualche modo poi anche il fornitore, il vendor, no? te, la, te la vende la cosa di Enterprise 2.0, no? per cui SAP diventa 2.0, Sibel diventa 2.0, cioè diventa Oracle diventa 2.0, diventa tutto quanto, eh, no? cioè, basta metterci un'etichetta sopra e. Il problema è che, per esempio, se tu dentro un'azienda utilizzi questa roba per condividere le fotografie, no, cioè, sì, bello, abbiamo cioè, una fotografia, meraviglioso. <ride> se io invece non la utilizzo per condividere la mia attività lavorativa e per essere incoraggiato a costruire delle cose all'interno, Uh, ovviamente non ha un senso, cioè, il fatto che Google ti dica tu puoi usare il 20% del tuo tempo per i tuoi progetti personali, non sta dicendo nulla di, di, di travolgente, non sta facendo nessun regalo ai, ai dipendenti, prima di tutto perché il 20% lo perderebbero comunque, Cioè un'attività in intellettuale tipicamente le persone non lavorano il 100% del proprio tempo, non sono operative attive il 100% del proprio tempo, perché è fisiologico, cioè, l'attività intellettuale ha dei pausa di, di, di, di, di riflessione, di, di, di, di ozio in qualche modo, no? e questo è, è così che funziona il cervello, quindi noi non siamo sempre, non siamo sempre operativi, eh, più facciamo cose operative, più le possiamo fare per un periodo di tempo lungo, più facciamo delle cose creative e meno questo accade. Allora se io ti dico prendi il 20% e istituzionalizzo il fatto che puoi fare quello che ti pare, no? fondamentalmente, ho dato una ho, ho, ti ho dato un messaggio… Come dire, in cui dico: guarda, che eh, quello che tu fai anche in quel tempo per me valora: eh, ah, è un problema culturale, non è un problema. Poi lo strumento può essere pure i accanto a macchina del caffè, cioè, non è questo il problema, eh, è un problema di cultura, non di strumenti. Quindi se non c'è cambiamento organizzativo dal punto di vista della cultura all'interno. Posso mettere tutti gli strumenti che voglio, ma nessuno strumento mi garantisce automaticamente eh, il, il passaggio da una certa cultura ad un'altra cultura. Posso utilizzare, questa è una cosa che normalmente eh, chiedono a noi consulenti di fare, posso utilizzare lo strumento come grimaldello, ma devo volerlo fare, nel senso che ho la scusa di dire mettiamo questo strumento nuovo e quindi Posso fare questo tipo di operazioni che prima non facevo, ma come dire, è nel contesto di un disegno più grande. Non perché io ti sto, eh, perché appunto quello strumento è magico e quindi poi farà accadere le cose.